La Puglia e il Salento era il deserto, vero. Il contesto intorno è un contesto dominato dalla democrazia cristiana in quegli anni e già di per sé questa è un'anomalia. Un enclave eh, governata da, da un sindaco e da un'amministrazione, partito comunista, cioè non le mezze misure di un partito comunista italiano, mi telefona, ricordo benissimo, Antonio Princigalli e mi dice: Ti devo parlare di una storia che sembra una pazzia. Eh, non era mai accaduto che dei gruppi sovietici venissero oltre cortina e noi ci abbiamo, ci abbiamo provato. Avere qui mille giovani punk, protopunk, postpunk era oggettivamente una cosa mai accaduta. 雨雨 say 水